Oggi ho preparato per voi la cioccolata calda. Con pochi ingredienti e con molta velocità potete preparare una tazza ricca di una squisita cioccolata bella bollente da gustare con i biscotti. Seguite il mio video e scoprite come fare. Ecco il risultato. Metto nella tazza e vi faccio vedere la densità. Guardate com'è densa. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e ad iscrivervi al canale In Cucina con Messier, dove trovate tutte le mie videoricette. In più potete iscrivervi al gruppo Facebook Messier Chiusin Connected Plus Italia e potete seguirmi sul sito www.messiericette.it Buona cioccolata calda a tutti voi!